L'operazione Magma nasce nell'ottobre del 2016. Ieri era notizia del possibile arrivo di cocaina nel porto di Gioia Tauro a bordo di una motonave che sarebbe giunta di lì a poco. Tu non hai capito ancora questo? Sono in transito a Gioia Tauro, sono in transito e quelli in transito vengono scoperti. A Gioia Tauro non arriva al porto. A Gioia Tauro viene portato in mare. è rinvenuta la cocaina a mare e a largo viene visto questo barchino con a bordo tre persone, apparentemente dei pescatori, ma di fatto non avevano alcuna attrezzatura per la pesca. I successivi accertamenti immediati ci portano a eseguire in accordo con l'autorità giudiziaria una perquisizione. Vengono approfonditi i legami criminali e eh, i precedenti di polizia che ciascuno dei tre finti pescatori avevano. Vengono attivate delle intercettazioni sia di carattere tecnico sia di carattere eh, telematico, una serie di appostamenti, osservazioni, pedinamenti L'indagine non avrebbe avuto l'esito che di fatto ha avuto se non ci fosse stata l'ottima collaborazione con le forze di polizia e con le autorità giudiziarie degli altri paesi, in particolare del Sud America. L'obiettivo specifico di Magma 2020 era localizzare i sei latitanti che durante l'operazione del 29 eh, novembre non erano stati rintracciati e arrestarli ai fini di riportarli nel nostro paese. Chiediamo la pubblicazione elettronicamente al segretariato generale dell'Interpol di Lione, delle Red Notice per i sei latitanti, e eh, inviamo i messaggi ai paesi in cui noi pensavamo potessero essere localizzati, e quindi l'Argentina per tre di loro, il Costa Rica e l'Albania per gli altri due. Interpol-Tirana, in collaborazione con Interpol-Rombo e Zyrona Interforzas, ha incursato l'identificazione e localizzazione di subiecti di una parte del gruppo mafioso Ndraghieta. Una volta inviato il messaggio in cui richiediamo ufficialmente la localizzazione dei nostri latitanti, seguiamo le attività operative fisiche condotte dalla polizia dei vari paesi. In un'operazione internazionale di polizia come questa, il tempismo, il coordinamento, la condivisione sono i tre elementi fondamentali per la buona riuscita dell'operazione. Dopo de 5 giorni di operativos e difficoltà relacionadas con il Covid-19, è arrivato il momento di intervenire. <risa> MAGMA 2020 rappresenta la prima operazione di polizia su un'indagine calda coordinata attraverso l'opera del progetto ICAN. L'azione la di Interpol è fondamentale. per business. L'andrangheta è una minaccia globale. ICAN rappresenta la risposta globale di Interpol.